Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX E' Marco007 Siamo tornati su Smash Super Smash Brothers Ultimate Allora in questa parte continueremo l'avventura e dobbiamo ovviamente sbloccare altri personaggi e spiriti Yeah Yeah Allora 100%. Iniziamo da iniziamo da tornare al posto dove eravamo prima perché Marco ovviamente Dove Dov no, vai? Dove vai? No, no. Dov no stavamo giù Ci sono pure i personaggi Stai qui. tubo e io che ne so, non era di qualche saluto. Tipo... Vai giù. Ma no, noi qui. Noi qui siamo stati. noi. Devono Quindi... tornare giù dove stava tipo qualcosa là. Che c'era pure un personaggio là, da sbloccare. Dove? Mio dio, qua vicino. Tipo qua qua intorno. Ecco, vedi. Doctor Man. Non l'avevi visto altra parte, non è vero. Lascia stare, Ok, uh, personaggio, giaggio, saggio Allora, con Mario ovviamente si usa Doctor Mario Con il Doctor Mario si usa Mario uh, Allora vediamo quanti lavori può fare Mario uh, Costruttore Questo è lo sposo e poi può fare Golfist. anche gol Facciamo anche Plum. Ah è idraulico giusto che okay, il costruttore batte lì il dottore che il costruttore ha a sua disposizione il martello che lo può sfasciare in testa <ride> Ah non puoi fare catture Boom che bazzata che le ho dato Ah io mi ha preso Anche io ho l'altro trivella, hai capito? Link in descrizione alla nostra puntata di Dottor Mario. No, <ride> ne... Non penso che la metterei mai, anche perché nessuno legge la descrizione. Almeno quando, quando deve, nessuno la legge. Ecco perché molti video vengono fraintesi. Bomba. Get shot. Doctor Mario Joyce the Bedouin. Oh, tante sfere, ora devo prendere subito l'abilità, non me ne sono dimenticato. Albero dell'abilità. Ed era qua in alto, perfetto. Attacchi smash più potenti. Finalmente. No, we are so powerful. Ok, allora vai tu dove vuoi. Non andare lì sulla collina, sulla montagna. C'è ancora tutta la zona qua da completare. Ma non è vero, non c'è niente qua. Ci sono alcuni sì. spiriti che abbiamo lasciato, amica mica tanto. Eh. Dude. Dude. Ecco, vedi ora celebrare di nuovo. Sei contento? Vedi le condizioni. Le condizioni. Vedi, è messo uno spirito a caso quando devi mettere l'attacco smash. Ma mi sono messo uno spirito a caso, ho messo quello dello scudo. E dai, assister. Che ha senso? Ma che cacchio fai? Io non so facevo niente. Sì, hai messo terreno supuli. No, questi sono la zona. Sì, mi dai fuori. Ando, dottor Mario. Hai visto il mio live. I will say your life. Mi sa che non può uscire lo spadaccino mi se è casuale quindi metto. Spadaccino mi! Ok si sì, abbiamo.. Mettiamo questo. Perché non lo usiamo praticamente mai, anzi. Lo, userò, non lo volevo usare io la prossima. Non l'abbiamo mai usato. Lo volevo usare io la prossima, lo, lo, usare io prossima lo userò lo stesso. Non sarebbe tu a impegnelo. Pronti! Uh -huh. uh -huh. yeah. Uuh assistenti nemici ce la fai? Sì, ma non ci sono le moveset che mi piace. Il tornado per esempio fa schifo. Io volevo mettere la trottola lì. Eh? Capito? Sì, ti ho sentito. E allora perché mi hai creato lo spadaccino senza il moveset Mica so quale moveset. Moveset ti piace. E perché non allora l'hai creato? Perché non lo non te lo creavo? No. Se volevi te lo modificai tu. Cioè mi dici Marco, beh, cambiami.. cambiami il moveset. Invece no, me hai non me l'hai detto, non l'hai detto niente. Perché non l'ho mai provato ancora. Non sapevo se era, se era quello. Ciao Marco. Ah, allora no, c'è il tornarlo. Uh, non un no, c'era la nonna finale. Ai, hoi. Ok. Uh, sì, però cambia il nome. È il Mi. Mi. Mi. Sì, mi sono letti. Mi sono letti. Oh, là. Yeah. Potentissimo. Ok, Dynamitix, X, Il bello è che per risparmiare pure hanno messo quello standard nell'icona eh, della città di spie. Sì, lo so. Lo fanno pure alla battaglia, al, alla mischia normale, però poi però la faccia lì. Eh sì. No, avevo fatto il counter. Perry, are you sure? Boom, counter. Boom. Prima no. solo poche persone potevano fare il. cioè solo chi personaggi potevano fare lo scudo perfetto, ora lo possono fare tutti. Boom, ghiaccia. Io mi ricordavo che si poteva caricare la torta, l'hanno tolto sul gioco. Mm. Non me lo ricordo io. Sì, è pericolo, si, non mi ricordo si poteva caricare, quello per la 1 Premi qui eaaa e cadis non sorridono si io da un tornado no, eh yeah. there's zombie zone la sala mi continua mi a fare il perry Mario. Ma perché sono così difficili da uccidere? Non lo so. Comunque la torta è troppo buona come ricoring. Alleluia. Che ne diciamo di usarla? No? Sì. Mi basta, mi basta aspettare che si metta sulla stessa linea, guarda che fugge. vieni Ma oh, niente. Ah, ghiaccia. Ah, nemmeno è tipo quello di Mario. Perché... Ho ucciso Pompeo. Quello di Mario fa, va prima piccolo ecco e poi che... grande prima diventare super grande mentre lì parte su... Si cioè hai visto la... che comunque è sempre ah, a... Ma qua cuore. non lo mette soltanto il coso. Vabbè. Comunque lui si è fatto i capelli bianchi. Oh yeah. Il coso è Dove Noi Mari, tesoro. Uh, catagnaccio. Te o la metto. metto. No è la foresta bellinata, dobbiamo ancora finire qua la zona. L abbiamo finito la zona, no. Dobbiamo iniziare un'altra. La foresta quella lì, non abbiamo, finito. <ride> abbiamo finita. Neanche questa l'abbiamo finita. Cioè che non abbiamo neanche iniziato. Sì, ma quella l'abbiamo la iniziata molto prima. Che fai, scusa? Non finisci nella prima zona e vai subito a quella dopo. E la completi pure. Sorel. Un attimo. Comunque questo episodio non mi sa che deve durare di meno. Pure quello prima durava di meno. Sì, ma intanto ci avevo registrato 40 minuti. Perché tu volevi completare tutto il percorso 11 a caso. Perché sì. Eh, perché sì. Invece non facevano il percorso 11. Il video sì. durava lo stesso... Sì. la stessa durata e noi pure ci mettiamo meno tempo non è vero non durava la stessa durata il video capiamo è uno di noi più allora perché ti lamenti se è la stessa durata perché forse noi ci mettiamo più tempo e pure non possiamo più registrare eh? perché noi non possiamo più registrare perché noi ci abbiamo messo molto più tempo se il video la dura un quarto d'ora 20 minuti allora è durato 40 minuti ma ok che ha una voce bruttissima Cos'è? Kipora? Kepora Gepora Ma okay. che. what? Oh no, lo schermo la capolotto, allora Counter Attack Uh, immunità deve essere scarico, molto bene e questo quello di cosa sto parlando anche se non ho parlato proprio allora facciamo che usiamo un pochino eeeh uh, donks donks kings kong vediamo qui un gorilla enorme che, che piccia un bambino link bambino per la precisione Oh, scusa, di gascano, lo so. Tu usare frecce di fuoco. Con godere fuoco. Con mm, godere fuoco. Con godere bimbi stupidi. Vieni con mm. me mm. a sì, palle. Cibo sì, a Sono velocissimo. No, ho sbagliato, non ci posso Peccato. <ride> perché ho usato forse la testata invece della troppa Peccato! Scegli un personaggio! Se magari li facessero più decisi sti cose. Se non serve, mi basta che mi dici di scollegare. Sai so che fai. Aia. Ah, yeah. <ride> Comunque ti chiamano il giocatore 1. Che ne so? Che ne so. Che ne so io. Comunque, vincola, ti chiama Eh sì, ma che ne so. In che senso te ne so? Lo no, sai, no, perché non te lo dico non io, l'ho visto. No, non mi chiamo un giocatore, no. chiamano giocatore io. Chiamo o Xero moveset, non sarebbe stato quello. Me ne accorgo subito quando non è, non è il mio moveset. Uh That's a snack medium Duster con lui scenario a vuoto nella nebbia Uh calcio saranno più potenti quello dell'enempo Immunità uh, nebbia Immunità nebbia Immunità nebbia facciamo lui perché è più bello uh, Lui attacco allora io faccio gli Questa è la canzone di Artbom. Di Porky, quando.. No, quando. La città, quella lì, come si chiama? Pork City. Porky City, Lo boh, no, no, no. è... è... ricordo un... da un Brawl. È la musicetta che sa quando Giot, Giot, Porky insegue uh, Lucas. Ah wow, lo scenario era molto nebbia, era questo che intendevano. Non questo. Un'altra nebbia. Tu hai messo contro la nebbia, perché ci dovrebbe essere anche ora? No, nel senso che c'è pure così la nebbia, ecco. Una Ma bella craniata. Che però. Vabbè. Una bella craniata da parte di Yoshi ci sta sempre. Forse sai che dovremmo, fare, dovremmo trovare uno spirito forte e potenziarlo e vedere se diventa più forte di quella attuale. Allora quelli aiutanti, non combattenti. Non possiamo potenziare quelli aiutanti. Speri farlo. quelli combattenti, volevo dire. Perché non metti. Perché non metti le condizioni? Energia più. Se te lo vuol dire che serve. Energia più! Sì, ho sbagliato. Non è la rubina. Eccolo. Ora vuoi vedere le condizioni? Fallo Invisibile. In oh, non ho capito, invisibile. Invincibile. Invincibile. E questo significa che non puoi usare le palle a ombra di Luca. Perché? E perché riflette i proiettili! Ah. Era no, solo una partita, quindi ti basta uccidere. Ti basta uccidere, vabbè. E per a volte intende praticamente una auto.. Cioè, per 5 secondi ogni, ogni 2 secondi. Non sai counter attack solo. Ah. Questo è il counter attack. Sì, uno giù. È sempre quello il tasto del counter Non è vero. Sì? Uh, il mio pitch non è quello. Perché non è un counterattack si perché... Sì. Vabbè, però non c'è da Tutti i personaggi farebbero emblem pure riscolarci il mm. Ce la fai, Marco! King Kairu, Lucario. King Kairu. Oh, alleluia. Non già il 5 e 20, ma no. Io direi di fare l'ultima battaglia che chiude. Allora, uh, una battaglia senza? No, oh, ok, figo. Lui è neutrale, allora io prendo attacco perché mi piace. E perché ha due slot. Togliamo energia più, mettiamo subito. Pugnazzi. E altri pugnazzi. Marco, vai. Ancora il mio. Lucas. luca rios lucas io Lucas. Lucas per Lucas per me per me per me per me per me per me per me per me per me per me e' squadra anche piccola, dico. No, no, no, no. E che Cos'è successo? Era atterrato sulla piattaforma. Tu l'hai visto che sono atterrato sulla piattaforma? No. Sì! Vai! proprio va al bordo. Quando vuoi? Lo giuro, io io stavo sul bordo della Pokémon. Sarei a atterrare. Io ti ho visto che hai ispirato il cannone e poi non l'hai preso. quel cannone? Io non sappiamo che c'è un cannone. Let's kill some D Donk. Did D Dong Donk. Lo so, nel senso che sono dei baby. dei baby Donkey no, Kong. No. That's not true at all. Quelli di.. di SHA IT! Quello di.. SHIPE! Eh, eh, Yoshi. Yoshi Silent Silver. Jump E. Salta e colpisci. Salta e colpisci. E non lo fanno. Non voglio fare la classe sa Qual fine. Quale fine? Cioè non prende guarda questa non. Ah no, è aggrappabla si, sì, allora io dove mi sarei aggrappato prima. Non ti si sei ah. aggrappato alla fine. Alla no, fine. prima. Ok, aspetta, carica. Ora. Yeah. Ok. E con questo abbiamo finito. Per oggi. Quindi la prossima parte di, di Yoshi's Fury World completeremo il secondo mondo. Ah, alla prossima. Uh, te maestro, no, grazie. Nella prossima parte di Super Smash Bros. altri uh, tanti punti. Uh, continueremo in questa foresta magari. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Non posso andare a bauro da qua? Quale motivo? Perché sì.